tutti nell'ambito del festeggiamenti dei dieci anni di sinestesia abbiamo l'onore veramente l'onore di parlare con Orazio Pagani che è il fondatore di questa azienda credibile che è la Pagani Automobili grazie mille per la sua grazie disponibilità e, beh, partiamo proprio dalle sue origini cioè, ehm, l'Orazio Pagani di 13 anni che creava modelli con materiali di fortuna. Eh, cosa direbbe all'Orasio Pagani di oggi? Come vedrebbe il suo percorso e la realizzazione poi del suo sogno? Diciamo che è un percorso che sto continuando ancora da quando ho iniziato tanti anni fa. E... Ho sempre lavorato con la stessa energia, lo stesso... la stessa serietà, entusiasmo, passione perciò mh, credo che tutto stia andando avanti come, come è nato quando come è nato 50 anni fa cioè, non ci sono grandi differenze se non quella di avere adesso una, una compagnia che, ha, che comunque richiede eh, sicuramente una responsabilità molto superiore che quando ero da solo che era un ragazzino ecco. però il concetto è sempre quello certo e... Per essere liberi bisogna avere delle, delle radici molto forti e sappiamo quanto è ancora legato all'Argentina, alle sue origini, eh, quindi da dove è partito. E quindi quanta Argentina c'è ancora oggi nei progetti che crea per la sua società? Diciamo che l'Argentina mi, mi ha dato tante cose, ho vissuto molto meno anni in Argentina che in Italia perché ho 65 anni e. E sono arrivato qua a 27 anni perciò c'è tanto, tanto di italiano nella mia vita cioè, i miei figli sono italiani la mia famiglia l'ho fatta in italia perciò c'è tanto di italiano però sicuramente eh, più che l'argentina la mia famiglia i, i miei genitori i miei nonni cioè eh, loro il contesto ma soprattutto la loro educazione credo che quello che che, che, che mi ha dato e che ci ha dato anche a me e ai miei fratelli questa, eh, questa le vasi per poter camminare e andare avanti. E, la sua storia è legata moltissimo poi al concetto di passione, che credo che sia quella che ha guidato poi la sua idea dalla nascita fino poi alla realizzazione. E, talento, ingegno e creatività di. Qual è la misura di queste tre componenti nell'opera? Nell allora, partiamo dalla passione. Cioè la passione in qualsiasi area è quello che è l'energia. Perciò la passione è questa fonte inesauribile di energia. Più passione hai, più energia hai per andare avanti, a prescindere da quello, eh, quello che fai. Perciò le persone che hanno fatto delle cose e che storicamente vengono ricordate o che le vediamo anche in diverse discipline che, sono, che hanno fatto delle cose, e sono persone che hanno soprattutto passione e sanno trasmettere questa passione agli altri, cioè sanno coinvolgere eh, gli altri. Perciò dire quali sono, sono gli ingredienti, diciamo così, per per, per fare delle cose nella vita, in qualsiasi disciplina che tu stia portando avanti, cioè, purtroppo qua facciamo delle macchine, <ride> perciò si sentiamo, è normale, un, rumore, eh? e sentiamo è un rumore di macchine. E diciamo, una cosa molto importante è la disciplina, il ri essere rigorosi, essere molto costanti, avere una enorme dotazione di pazienza, e amare il lavoro cioè il lavoro lo devi amare, qualsiasi cosa tu fai è importante perché è quello che ti dà da mangiare, da, da pulire per terra, a fare l'ingegnere della NASA, diciamo, ci, ci da, il nostro lavoro ci dà la possibilità di mangiare, ci dà la possibilità di progredire, di far crescere i nostri figli e di dare un, in qualche modo un contributo alla società, perciò non importa quello che tu fai, l'importante è che lo fai bene, che lo fai con impegno, e con serietà. Poi si misuriamo, cioè si devo dirti, quanto talento e quanto sudore, 10% talento 90% sudore. Allora il suo sogno è stato in grado di eh, ispirare veramente intere generazioni di designer, ma in generale diciamo che è un'ispirazione per tutti coloro che rincorrono poi le proprie aspirazioni quindi se, conoscere la sua storia è una storia che veramente può dare il coraggio a chi vuole intraprendere un percorso di per inseguire il suo sogno quindi che effetto le fa questa cosa come come si sente in questo ruolo di uh... Beh, diciamo io quello che ho fatto l'ho fatto perché era la mia passione perciò non è che eh, eh, l'ho fatto per diventare diventare famoso. L'ho fatto perché amo il lavoro, amo le macchine, amo, amo le cose che, che faccio. Poi diciamo che eh, mi è sempre piaciuto interagire, perciò lavorare in team. Perciò nel lavorare in team devi avere rispetto per gli altri, devi sapere stimolarli, insomma devi avere una certa capacità di leader. Se questo oggi può essere utile a qualcuno, meglio. Diciamo che io non, cioè, non sono mai stato né un studente brillante, non ero il migliore della classe. Anche nelle materie eh, che mi appassionavano di più, anche le materie scientifiche, ho sempre fatto fatica. Ho fatto fatica perfino a disegnare, a imparare a disegnare. Perciò, e vengo dall'Argentina, da un posto della Pampa dove non c'era una cultura automobilistica, del design, cioè non era né Modena né Torino. Detroit o, o, o Stoccarda. Perciò, si, si può essere utile a, eh, agli altri che una persona addirittura piccola, senza nemmeno tanta forza e tanta energia eh, fisica, eh, senza nemmeno essere stato un bravo in, in, in, ripeto, a livello scolastico, è riuscito a fare questo. Vuol dire che che per chi nasce in un mondo come quello di oggi, dove la informazione, dove la, le conoscenze, dove le opportunità sono ancora molto, molto superiori rispetto a, alle mie, sicuramente ha, ha mille volte più possibilità di quelle che ho, che ho avuto io. Invece che cos'è per lei l'innovazione, visto che lei di innovazione ha fatto, eh, dire, il, il suo mestiere, perché l'innovazione nel design, l'innovazione nell'utilizzo dei materiali, è solo un, un processo tecnico oppure è un grandissimo progetto creativo e legato anche proprio alla passione dell'innovazione e della scoperta? Credo che eh, la curiosità quotidiana, continua, è quello che ti permette di imparare. Perciò nella misura che, che tu hai curiosità, osservi le cose, hai voglia di studiare e vuoi aumentare le tue conoscenze, perciò la vita in fondo è un, è un esperimento, no? è, un, è, un, è un percorso, è un viaggio sperimentale dove puoi trovare delle cose che non ti aspettavi nel bene e nel male, perciò in questo percorso sperimentale devi sperimentare, perciò quello che ho fatto e quello che facciamo con tutti i miei colleghi è portare avanti delle attività che sono sperimentali, delle attività, della ricerca, ecco, questo. Poi lo devi sempre fare con passione, se ti accompagna lei tu, tu sei abbastanza sereno. Quindi l'innovazione è una necessità fondamentalmente per andare avanti nel proprio percorso? Beh, l'innovazione vuol dire il è, è, è progresso, cioè in ogni, in ogni area è progresso, no? Se l'uomo è arrivato alla Luna e vuole arrivare a Marte si deve dare da fare per capire come far arrivare queste navicelle fino a Marte. Per fare quello ci vuole innovazione. Se vogliamo migliorare il pianeta, adesso che demagogicamente si parla anche tanto di questo, oggettivamente però ci deve essere della gente che si mette a, a lavorare, a studiare, a aumentare le conoscenze, a sperimentare per poi vedere come trovare i mezzi per, eh, per salvare questo pianeta, visto che è un tema Abbastanza di moda, Molto caldo. In questo, caldo in questo momento. Invece, come vede le, le nuove generazioni, che, come diceva, adesso hanno anche molte più possibilità rispetto, magari, anche solo a qualche anno fa, e sempre nelle nuove generazioni, eh, vede anche più donne all'interno anche del lavoro del, del lavoro che fino a qualche anno fa era considerato prettamente maschile, ad esempio. Allora, eh, le nuove generazioni, diciamo, sono molto ottimista, naturalmente, verso le nuove generazioni perché, se pensiamo che la Pagani ha un'età media di 31-32 anni, diciamo, è una ditta molto giovane, perciò bisogna credere. Temo che però, in generale, oggi la gente sia molto distratta e la gente pensa troppo alla informazione la gente si alza la mattina e vuole o guardare il giornale o guardare la tv o leggere, la gente ha bisogno quotidianamente di informazione, invece la informazione dovrebbe essere eh, rimpiazzata dalla conoscenza, dallo studio. E perciò credo nei giovani assolutamente, però ci deve essere anche una più una... una Probabilmente una, ehm, una consapevolezza di, svilup di sviluppare più il senso del dovere che non quello del dovuto. Per quanto riguarda le donne, io credo fortemente nelle donne. Ho un grande rispetto e credo che oggi abbia più energia rispetto all'uomo. Cioè, i ragazzi giovani sono bravi ma sono estremamente fragili. La donna ha più, più coraggio, più energia quello, quello che vedo nella, nella media qui ci sono stati dei momenti in cui eh, le donne occupavano anche dei posti cioè nell'ufficio commerciale nella produzione nel personale ehm, eh, io credo molto nel lavoro delle donne poi il, i materiali compositi sono una, una tecnologia che viene quello come lo facciamo noi o così come si fa una macchina di formula 1 vengono fatte con le mani, perciò da noi, non so qual è la percentuale uomo-donna in questa ditta, ma di donne ce ne sono tante, però nel, nella lavorazione del, del carbonio, ad esempio, la donna è molto molto meticolosa, molto precisa e, e, e riesce a fare un qualcosa che prima era solo possibile da un, a un uomo, cioè... Un telaio di una macchina storicamente fatto saldato, piegato alla lamiera o in tubi, che ne so io, fatte con questa tecnologia, o anche una carrozzeria in alluminio lavorata col martello, non lo poteva fare una donna, è più fragile la donna. Perciò era un lavoro esclusivamente da uomo. Oggi invece, da noi, una donna fa il telaio di una macchina, fa una carrozzeria di una macchina. Sempre parlando di giovani e di futuro, un, un designer che, vuole, che volesse diventare il nuovo Horacio Pagani, che cosa... Io non ho mai lavorato per diventare Enzo Ferrari piuttosto che, che Ferruccio Lamborghini. Ognuno deve seguire un suo percorso. Poi se hai, la, eh, hai delle persone che per te sono state importanti, come per me è stato importante e Pininfarina, Gandini, Bertone, Giugiaro, eh, anche Enzo Ferrari, anche gente magari meno conosciuta, ma che sono stati dei punti di Einstein, soprattutto Leonardo da Vinci, che uno prenda eh, come, come riferimento, come tutor, come ispirazione altri, credo che sia una cosa naturale e anche molto bella, perché è un premio anche, no? però uno deve diventare se stesso, quello che eh, suggerisco, perché con, dare dei consigli non mi sento preparato, quello che suggerisco è quello di, ehm, di imparare a disegnare bene con le mani e, e poi studiare per quanto possibile la storia di Leonardo, la filosofia di Leonardo, perché studiando Leonardo puoi imparare veramente come seguire la tua carriera. Che tu sia un architetto, un ingegnere, un designer, un ricercatore, Leonardo ti dà più o meno la risposta a tutto. E Leonardo era un tipo molto semplice ed era una persona molto molto positiva, eh, che era creativa, e, ma non è perché era un genio, era, era un genio perché era umile, era un genio perché sapeva parlare con le altre persone, perché si metteva alla prova continuamente, era, era una persona che soffriva anche molto, non era uno che che se ne fregava, era una persona con una marcata, diciamo, sensibilità e perciò credo che sia importante studiare Leonardo leggendoci un po' di libri. Lui è stato probabilmente, credo, non lo so se è stato il primo, però almeno di quello che mi risulta, il primo che ha detto che arte e scienza sono due discipline che possono camminare mano nella mano. E nel suo campo, quindi nel campo del design, dell'automotive, come vede i prossimi dieci anni, guardando il futuro, come, come vede questa disciplina? Già tutti i costruttori di automobili, noi compresi, lavoriamo molto per cercare di fare in modo che le macchine siano più pulite, siano più, vadano più verso l'ambiente. In ogni modo bisogna lavorare tutti per cercare prima di tutto di trovare il modo di produrre energia elettrica con delle fonti che non siano inquinanti come il petrolio e come il carbone. Ci vorrebbe gente che abbia veramente delle conoscenze tecniche, scientifiche, per dare un supporto a, a, a chi deve prendere delle decisioni. Eh, non deve essere una questione eh, demagogica, deve essere una questione veramente oggettiva se non rischiamo di farci del male. Credo che la macchina elettrica sia molto importante la macchina elettrica, la moto elettrica, il messo di trasporto elettrico all'interno della città. All'interno delle città assolutamente sì, perché la concentrazione demografica è molto alta, però all'interno di una città non è che ti serve una macchina con mille cavalli nemmeno con, con 300 o 500, ti serve una macchina che faccia i 50 e i 60 all'ora, normalmente con due posti, perché la maggior parte della gente si sposta con poche persone e poi bisogna abituarsi a usare la bicicletta e a camminare. Cioè io vengo, abito a 3 km, perciò molto vicino, perciò vengo a lavorare o a piedi o vengo a lavorare in bicicletta, perché è il mezzo di trasporto più semplice, più economico che c'è. Quando sono a Milano mi muovo in bicicletta o a piedi, perché è il mezzo di trasporto più, più semplice, ok? Perciò bisogna credo che pre, cominciare a prendere delle abitudini che siano più sagge e questo quindi ancora di più richiede un cambio culturale assolutamente Einstein diceva che i giornali vanno letti alla rovescia e io sono d'accordo con Einstein